Ciao, parliamo di un altro modifier che c'era già capitato di usare in qualche lezione precedente, Time Offset. Time Offset serve diciamo, a spostare un'animazione, quindi questa per esempio dura 57 e quindi ci sono questi fotogrammi, quando sono al fotogramma 20 la goccia ha questa forma, però con il modifier Time Offset io posso mh, spostare. L'animazione. Quindi, se lo metto, per esempio, a 10 significa che quando sono al fotogramma 20, in realtà vedo il contenuto del fotogramma 30. Andiamo a verificare, la goccia in questo momento è fatta così. Se io disabilito ehm, time offset, ecco che vedo il vero contenuto del fotogramma 20, mentre invece, se vado al fotogramma 30 eccolo qua se riattivo time offset adesso vedo quello del fotogramma 40 e se torno a 20 vediamo che c'è il contenuto che prima era a 30 quindi è un po' come se sommassi questo valore a quel che c'è qua giù può essere comodo appunto per spostare un'animazione soprattutto se abbiamo magari creato un loop e vogliamo che parta in un momento diverso rispetto al loop che abbiamo creato eh, se ad esempio adesso io spostassi questa animazione un po' in qua e gli cancello adesso il modifier e lo duplico proprio per intero come fosse un altro oggetto grease pencil adesso ho due gocce che cadono. Però se alla seconda aggiungo time offset di 20 ecco che hanno due andamenti diversi e una cade in un momento diverso rispetto all'altra. Posso disattivare Keep Loop, che in pratica significa che quando l'animazione è finita, notate, non va avanti con il loop. Lo posso vedere ancora meglio se sposto più avanti di 30. Quindi in pratica quando sono a fotogramma 0 parte dal fotogramma 30, però poi non ricomincia e quindi rimane ferma. Invece con Keep Loop appunto mantiene il loop e è anche interessante questo Scala, perché se io eh, riduco il numero, vedete, è come se applicasse una moviola, va alla metà più piano, se io metto 2 sto aumentando la velocità, quindi mh, questo modifier fa diverse cose contemporaneamente. C'è anche la voce custom range, eh, nascondo un attimo il primo oggetto. Con custom range io posso anche selezionare solo un pezzo dell'animazione, per esempio solo da 1 a 10 e viene ripetuto, eh, ovviamente è ripetuto se c'è keep loop, solo quel pezzo di animazione. Quindi magari qua adesso lo rimetto a 0, se metto da 1 a 15, quindi posso andare a selezionare solo certi momenti dell'animazione e quindi vedere solo una parte. L'altra cosa interessante che può fare è di cambiare a inverso, per esempio, e quindi l'animazione procede all'incontrario, oppure ehm, frame fisso. Quindi posso scegliere un frame e viene mostrato solo quello, una specie di fermo immagine, diciamo. Eh, notate che l'animazione sta proseguendo. Oppure Ping Pong, eh, che quindi l'animazione va e torna indietro, mettiamolo in un frame più avanti. Quindi a 30, cosa fa? Arriva a 50 e poi torna indietro. E quindi, anzi, vediamo se aggiungo anche custom range, per esempio dico vai da 0 a 20, Uh, frame offset di 0 e ping pong. Vedete la goccia scende e risale. Vediamo se magari 30. Ecco, scende e risale, scende e risale. Ping pong e catena invece e quello completo diciamo è anche un po' più complicato da usare in pratica si possono creare dei segmenti in cui vedete adesso sta facendo solo dal frame 1 al frame 2 magari se qua lo metto da 1 a 15 possiamo notare che prende i primi 15 fotogrammi dell'animazione se metto ripetili due volte eh, li ripete due volte però poi magari posso aggiungere un altro segmento in cui prendo i fotogrammi dal 30 al 40 e quindi adesso fa due volte il primo segmento e poi i fotogrammi dal 30 al 40 una volta oppure appunto posso eh, utilizzare anche il reverse in uno solo dei segmenti, quindi questo mi permette davvero di andare a modificare molto il contenuto diciamo originale di una ripetizione. Ricordatevi quindi che mh, si chiama time offset, ma in realtà è un vero e proprio manipolatore del tempo per le animazioni Grease Pencil con le quali possiamo fare quasi tutto quello che ci serve dal punto di vista di modificarne l'andamento, la velocità, la posizione, il loop e tutto quanto. Grazie e alla prossima!